Buongiorno a tutti qui Arduino Schienato da iaforex.com e come ogni sabato ormai un video operativo e in questo caso invece di parlare di euro-dollaro vi parlerò di un'altra coppia che ha al numeratore euro, in questo caso al denominatore come potete notare dal mio grafico Yen se siete dei forex trader sapete già che euro yen non è un cambio base che è quindi eh, con il dollaro americano ma è un cross quindi è un incrocio tra due cambi col dollaro americano in questo caso euro dollaro e dollaro yen allora detto questo sappiamo che il forex è sicuramente uno dei mercati che da un punto di vista correlativo può aiutare molto nell'operatività vi assicuro che eh, rispetto ad altri mercati eh, in certi casi poi la correlazione è anche matematica in altri casi la correlazione è molto stretta soprattutto in certi momenti e quindi da questo si possono attivare un certo tipo di operatività diciamo di strategie eh, a supporto di quella che è la classica eh, modalità operativa che uno ha, in questo caso mio la price action e quindi può essere utile andare a confrontare appunto gli strumenti e andare magari a trovare dei cambi in croci, cross che possono essere molto interessanti in alcune fasi eh, del mercato in alcuni momenti dell'anno per esempio in questo caso e adesso a mio avviso siamo arrivati a un euro yen che per la prossima settimana potrebbe dare delle buone opportunità perché dico potrebbe perché ovviamente quello che io dirò adesso vi farò vedere sarà basato sempre poi su una lettura giorno dopo giorno del grafico e quindi da delle conferme operative principalmente su un grafico daily di quelle che saranno appunto le idee che io mi sono fatto su questo mercato e che sono quelle che vi esporrò. Allora, euro yen, vedete il grafico settimanale, ovviamente in questo caso notiamo, io ho segnato i livelli principali in questo momento di eh, domanda e offerta di supporto tecnico e assistenza tecnica. Eh, dell'ultimo periodo quindi non sono andato a prendere appunto dei livelli troppo lontani ho preso proprio quelli più vicini al prezzo attuale come notiamo ovviamente euro yen è in una fase rialzista dovuta a un dollaro yen che sta crescendo molto e comunque un euro dollaro che sicuramente non è, eh, non è da meno quindi in questo caso specifico come possiamo vedere c'è una trend eh, che ormai nel breve dura da qualche settimana l'ultimo swing lo possiamo vedere qui eccolo qua questo qui è l'ultimo swing low in realtà il vero swing di mercato per il tipo di movimento massimo minimo di pullback è questo no? perché qui in realtà c'è uno swing eh, tecnico ma non c'è uno swing di prezzo eh, quindi non c'è un movimento di pullback con lo swing però comunque l'ultimo swing parte qui Diciamo che l'ultimo swing con pullback è qui, siamo abbastanza vicini in realtà, e qui aveva creato una base, qui aveva fatto questo tipo di situazione, quindi chiusure eh, che io guardo molto e poi questa situazione che ha portato sui prezzi. Quindi è ormai da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 settimane che non dà eh, un, uh, uno swing sul weekly e in realtà 8, 9, 10, 11, da 11 settimane che non fa uno swing con un pullback. Detto questo, prima cosa, quindi siamo molto lontani dall'ultimo swing. A questo punto, proprio su un livello importante che avevo segnato qui, diciamo l'area 134, 133,80, ricordatevi sempre che i numeri tondi nel... Nel mercato delle valute sono assolutamente interessanti da seguire, da guardare, perché spesso possono accadere, insomma, se queste hanno confluenze con altre situazioni tecniche di supporto e resistenza, soprattutto a livelli psicologici comunque, eh, possono portare in effetti a darci delle informazioni operative molto semplici ma molto affidabili. Detto questo, poi sapete, io tendenzialmente, eh, come dico sempre, faccio un trading abbastanza semplice, nel senso che come vi sto spiegando, vedete, guardo la struttura dei prezzi, segno i livelli di supporto e resistenza o domanda e offerta più importanti e lavoro su quelli in base ovviamente a determinate situazioni che si vengono a creare di conferma ma di base se mi chiedeste oggi che tipo di tecnica usi io vi dico io lavoro principalmente sui supporti e resistenze macro non quelli che trovate così no? su grafici a 3 minuti e da lì io lavoro cioè, questo è il mio fare trading, se vogliamo ridurlo, ridurlo, ridurlo, ridurlo. In questo caso quindi siamo arrivati sulla resistenza anche a livello di offerta, qui, non così estremo, non così pesante come è successo qui, però resistenza tecnica che aveva inglobato i prezzi nel 2017 eh, chiaramente con delle chiusure e vedete se vado a fare così, così lo vedete meglio, benissimo, qui c'erano le chiusure precedenti che avevano creato un livello che qui vedete avevano fatto questa settimana così, pam, poi inside fuori uscita e siamo arrivati qui sull'altro livello e qui si è fermato, Ok? il mercato forex è molto tecnico e risponde bene a queste situazioni. Benissimo, detto quindi questa cosa sull'euro yen, io questa settimana prossima mi concentrerò anche su questo cross di valuta perché è sicuramente un qualcosa da seguire per questi motivi, quindi eh, situazione chiara eh, nell'ottica di vedere mh, da quanto non fa uno swing, seppur c'è un uptrend, io qui andrei a lavorare principalmente short. Quindi abbiamo questa settimana che si è creata questa, eh, questo mini barra eh, rossa, quindi questo mini sell off, chiamiamolo così, questo mini pullback. Ehm, ovviamente in questo caso prendo un daily, oh, eccoci qua, stiamo come notate, un daily che ci conferma anche a livello tecnico una... Linea di trend, quindi un'area dinamica che io non uso moltissimo, ma quando è così chiara ovviamente la si può segnare assolutamente. Che confluisce proprio con i 132, diciamo 132, 132, 50. Siamo a 133,25. Quindi potete ben capire che quello che io adesso vi vado a proporre, o comunque quello che ehm, quello che probabilmente andrò a cercare qui, sarà un trade di breve termine nella prossima settimana all'incirca tra la prossima settimana e la prossima ancora poi si parla comunque di trading di breve di qualche giorno e cosa vorrei vedere? intanto vorrei andare short vorrei andare short con un target della zona verde che vedete qui questa qui che ho segnato quindi il target di profitto è qui non è tanto distante dai prezzi attuali e um, vorrei che cosa? a meno che questo, questo euro yen subito tra lunedì e martedì quindi settimana prossima non vada direttamente qui senza darmi nessuna opportunità, può essere che possa succedere una cosa del genere, quindi lui scende direttamente sui livelli, oppure potrebbe anche essere che dopo questo movimento di pullback, 1-2, diciamo, possa creare magari o un consolidamento inside per andare poi a vendere o una qualche price action che mi conferma, magari lo short, quindi magari il retest di zona 133.80, 133.50 e le vendite che arrivano chiare quindi una chiusura daily che ci conferma la difficoltà dell'euro yen a ritornare al di sopra di certi livelli a quel punto potrei pensare di shortare eh, l'euro yen però sempre con obiettivo appunto 132, 132.50 quindi ecco non è un, eh, questo un, un modo di farvi vedere il mercato da qui a qualche settimana ma da qui per la prossima settimana quello che vorrei vedere e detto questo vorrei anche mostrarvi i motivi oltre al fatto che la struttura tecnica, come vi ho spiegato, di euro yen è una struttura assolutamente che può chiamare a un bel movimento qui. Eh, se io eh, riesco a vendere eh, l'euro yen a, a, in area 133.40 per esempio, come area, e riesco a richiudermi a 132.50, 132, comunque è un trade dove si porta a casa magari dai 140 agli 80 ai 140 pips, in una, in, una, in una posizione, in un trade che può essere in realtà molto interessante e direi anche rapido perché sappiamo se non lo sapete ve lo dico io Euro-Yen come vi dicevo avendo una correlazione matematica è un moltiplicatore di quella che è la volatilità del dollaro-yen e dell'euro-dollaro quindi se voi moltiplicate il prezzo di euro-dollaro e il prezzo di dollaro-yen vi uscirà il prezzo di euro-yen quindi è proprio matematica allora in questo caso rapidamente andiamo a vedere un attimo l'euro-dollaro che questa settimana è sceso ed è andato eh, a sbattere sull'area 1.21, area tonda, ecco qua, non perfettamente ma quasi, qui ha recuperato, però vedete che la situazione non è ancora così forte, quindi potrebbe esserci comunque non per forza un movimento long enorme sull'euro-dollaro, questo quindi porterebbe a un euro-dollaro magari anche solo in lateralità o anche leggermente ribassista, quindi un negativo mh, consolidamento e un dollaro yen che appunto forma la, la coppia euro yen che come potete notare magari potrebbe dare un altro movimento short magari ritornando su questi livelli eh, questo ormai è diventato un range se voi notate sporco ma è diventato un range che prende appunto zona 110 e eh, zona 108 e e quindi magari anche in ritorno verso questa zona cosa avremmo? Avremmo un euro yen che quindi formato da, lo vado a riprendere, formato da un uh, euro-dollaro-dollaro-yen o che magari non godono per forza questa settimana di dei rialzi così incredibili, potrebbe essere, ma andiamo a vederli, anche perché potrebbe, potrebbe comunque essere che magari l'euro-dollaro sale e il dollaro-yen però scende molto, per cui comunque è molto, è molto facile che eh, l'euro-yen per questo, lo yen diventi più forte dell'euro e quindi eh, abbassi il suo valore ovviamente e quindi questa cosa poi il cambio di valuta euro yen porterà appunto magari verso la zona 100 pips più bassa dei livelli attuali che io mi aspetto nelle prossime giornate quindi ecco questa era la valutazione che volevo farvi vedere oggi una valutazione anche che è stata didattica da un punto di vista proprio di quello che è il forex quindi di quello che sono le correlazioni tra eh, due cambi eh, col dollaro americano e che formano il cross e che in, in ottica diciamo di fare trading è vera, veramente molto molto interessante cioè, le correlazioni quindi l'apportare uno studio correlativo a, a quelle che sono le operatività vi assicuro che può portare dei, degli ottimi risultati anche nel momento in cui magari si possono affrontare delle perdite se si riesce a gestire la cosa magari si, si riesce a ridurre magari in maniera molto chiara la perdita e quindi a, a gestire meglio poi il rapporto tra costi e ricavi tra profitti e perdite va bene detto questo quindi ho detto tutto spero che il video ovviamente vi sia piaciuto uh, se vi è piaciuto lasciate un mi piace vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina perché così vi arriveranno tutte le notifiche dei video che facciamo io vi saluto, vi auguro sicuramente un buon weekend e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, ciao a tutti